One Buca dice che grazie a questi potremo togliere tutto da dentro la nostra cassa Ma sarà vero? Andiamola a scoprire Come sempre però prima di cominciare vi invito a iscrivervi al canale Mi raccomando ragà quando vi iscrivete cliccate anche sulla campanellina Così almeno tutte le volte che esce un video YouTube vi avvisa e non dovete pensarci E mi raccomando una cosa importante è quella di andare a leggere l'articolo di oggi Vi lascio il link qui sotto in descrizione per andare direttamente sul sito Poi dopo vi spiego bene il perché dovete leggere l'articolo e perché oggi è così importante Comunque, parliamo di loro. Allora, questi qui, che cosa sono? Questi qui sono delle gelatine, tipo, vi ricordate quando vi ho fatto il video sui Performer Pad? Ecco, questi sono la stessa cosa, ma i Performer Pad ovviamente erano per il rullante, per il tome, eccetera, eccetera. Questi sono per la cassa. Sono una cosa super innovativa che ha fatto Wambuca e io sinceramente non li ho mai provati, quindi sono veramente super curioso. Wambuca me li ha mandati e quindi ho detto accettiamo la sfida, togliamo tutto da dentro la cassa e vediamo che cosa succede. Perché io di solito ho un pezzo di bugnato, il bugnato è questa cosa qua io ho un pezzo di questo praticamente dentro la cassa mi sono sempre trovato bene così ma oggi voglio provare vediamo bene cosa c'è all'interno e poi li proviamo andiamo ad aprirli, vediamo che cosa c'è no ce ne sono altri due tac tac ah ma sono quattro che figata pazzesca pensavo fossero due invece sono quattro ancora meglio così possiamo andare a fare più prove quindi la prima cosa da fare qual è sentire la cassa come suona vuota quindi togliamo tutto dalla cassa e andiamo a sentirla Ok adesso la cosa che farò sarà andare a mettere il bugnato dentro la mia cassa e vi farò sentire come suona in quel modo lì anche se in realtà l'avete già sentita perché è dall'inizio del canale che suono in questo modo ma più che altro è per sentire la differenza anche poi con il kitam per dopo Vi ricordo che state sentendo la somma di due microfoni perché ho messo un microfono all'interno della cassa e un microfono fuori voi vedete solo quello fuori ma dentro c'è un microfono Ah importante quello che sentite è quello che registro veramente non sono andato a modificare suoni cose perché se no è, è, lo scopo è finito basta, andiamo a sentire la casa piena Non avendo mai usato questi kick dumper, l'altro giorno ho chiamato OneBuca e praticamente gli ho detto io non so come funzionino queste cose. Dimmi secondo te come devo posizionarli, quanti ne devo posizionarli, dove, se è solo quella battente, se è su quella risonante, come devo fare. E lui mi ha spiegato che ci sono un sacco di modi di posizionarli. In base alla grandezza della cassa, in base alla profondità, in base a quale pelle battente risonante utilizziamo, bisogna cambiare il modo di posizionare queste sordine Il metodo che mi ha consigliato, che adesso andrò a provare, è quello di mettere due kick dumper sulla pelle risonante. Perché questa cosa qua? Perché mi ha detto se tu hai una power stroke 3 come battente quella pelle lì è già presordinata quindi se li mettiamo i kick dumper sopra non serve a niente o comunque continua a sordinare ma il suono non migliora più di tanto invece la mia risonante è monostrato quindi mi fa è lì che bisogna andare ad agire prova a mettere due kick dumper lì e vedrai che risolvi tutto. Quindi mi riallaccio a quello che vi ho detto prima dell'articolo perché nell'articolo che trovate sul sito Gastube di oggi ci sarà uno schema che Onebook ha fatto apposta per voi in cui ci sono scritte tutte le possibilità quindi in base alla vostra cassa in base alle pelle che mettete andate a vedere lo schema e capirete qual è il vostro modo giusto di posizionare. Spostiamoci alla batteria, ok posizioniamo questi due kick dumper, abbiamo due modi come possiamo vedere oggi io lo posizionerò in questo modo qua, quindi ne posizionerò uno a sinistra e uno a destra della pelle, togliamo la pellicola, uno e due, posizionati andiamo a sentire come suona adesso la nostra cassa con niente dentro ovviamente ma con i nostri due kick dumper attaccati. Come vi dicevo comunque c'è anche la possibilità di posizionare i kick dumper sulla pelle battente. Adesso andiamo giù, vi faccio vedere quali sono le due principali possibilità. Ovviamente vi faccio solo vedere perché, come vi dicevo prima, la mia pelle essendo già sordinata non necessita in realtà dei kick dumper. Però comunque vi voglio far vedere lo stesso come funzionano, come vanno messi eccetera eccetera. Quindi allora abbiamo due tipi di sordinatura. Se non volete una sordinatura super potente potete mettere un damper solo andandolo a posizionare praticamente come l'abbiamo posizionato prima sulla pelle risonante. Questo tipo di dumping lo potete utilizzare Soprattutto se non avete bisogno di tanta soldinatura, O mi viene in mente ad esempio sulle casse da 18 Sulle casse molto piccole Se poi volete una sordinatura maggiore Ne mettete un altro dall'altra parte Quindi funziona proprio perfettamente Nello stesso modo in cui abbiamo messo prima I kick dumper sulla pelle risonante Il video direi che può finire qua Quindi questi one sono veramente una figata pazzesca Vi ricordo una cosa molto molto molto importante E cioè se non vi piacciono i one sulla risonante Come ho messo io Potete metterli anche dentro la pelle Quindi togliete la pelle della batteria, li posizionate dentro e poi rimettete la pelle quindi rimarranno all'interno della cassa ma funzionano nello stesso modo è perfettamente la stessa identica cosa per il resto basta, l'unica cosa che vi ricordo è di andare a leggere l'articolo sul sito Castium non solo per la questione della tabella ma perché in generale vi spiego un po' di specifiche vi dico un po' di cose, ci sono un po' di foto eccetera eccetera eccetera quindi andate a darci un'occhiata, vi ricordo ancora anche di iscrivervi al canale di andare sui miei social Instagram e Facebook e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!